Buongiorno, ciao a tutti, carissimi amici e amiche del MAC, sono Don Roberto Trussardi, il direttore Caritas di Bergamo e l'assistente ecclesiastico del MAC di Bergamo. Un caro saluto a tutti in questo tempo di Pasqua, dopo aver vissuto queste settimane, questi mesi con tanta fatica dovuto al coronavirus. Ci è stato chiesto, in modo molto semplice, di raccontare e dire qualcosa riguardo all'abbraccio di Maria. Siamo nel mese di maggio, siamo nel tempo pasquale, dove Maria è davvero una figura rilevante come in ogni istante della vita di Gesù, dalla nascita alla morte e ovviamente anche nella risurrezione. Ecco, io penso che l'abbraccio di Maria possa dire tanti aspetti della vita nostra, umana e cristiana. Innanzitutto con l'abbraccio di Maria noi siamo tenuti dentro, non vediamo, non vediamo in negativo questo tenere dentro, ma Maria ci vuole tenere dentro nel suo amore, nel suo affetto, nella sua vicinanza, nella sua prossimità di mamma, di una mamma, di una madre che come ogni madre della terra assiste, sostiene, sostiene accompagna tutti i propri figli e figli. L'abbraccio di Maria è innanzitutto tenere dentro ognuno di noi per quello che siamo, per quello che siamo carissimi, non per quello che vorremmo diventare o per quello che gli altri pensano di noi. Maria ci accetta, ci accoglie, ci prende per quello che siamo, ci tiene dentro in un modo meraviglioso. Secondo, l'abbraccio di Maria crea calore. In un contesto molto difficile come quello che abbiamo vissuto in queste settimane, soprattutto noi qui in Lombardia, e il calore di Maria è necessario, direi che non è solo necessario e importante, è fondamentale. Maria con il suo calore, il suo essere caliente, il suo essere affettuosa, amorevole, delicata, tenera, ci tiene dentro e ci offre e ci dona quel suo calore che ci permette di dire sono qui, tua mamma è qui ti accompagna, avete vissuto un'esperienza faticosissima, dolorosissima, quella del Covid-19, ma il calore di una mamma ci dà la forza, la volontà, anche direi l'esuberanza per ripartire e ricominciare insieme la nostra vita, i nostri gruppi, il nostro MAC, la nostra fede. Infine l'abbraccio di Maria che tiene dentro, l'abbraccio di Maria che dà calore, è un abbraccio di sicurezza. Quando qualcuno ci abbraccia da piccoli, ma anche fino a quando diventeremo anziani, l'abbraccio dà sempre sicurezza. Ti fa stare bene. E in un contesto difficile, ma anche in un contesto meno difficile, tu cogli sempre nell'abbraccio di un altro o di un'altra la sicurezza. Maria ci dà sicurezza per il nostro cammino di vita e il nostro cammino di fede. Che Maria, la Vergine Maria, con il suo abbraccio ci tenga dentro ci dia calore, ci dia sicurezza per continuare bene il nostro cammino di fede e di uomini e di donne che vogliono essere uomini e donne capaci di vita, di abbracci e di vicinanza verso gli altri come Maria è vicina a noi. Passo la parola a Don Pietro Scaduto di Palermo. Buona, buon pomeriggio e buona continuazione a tutti.